Ciao, mi chiamo Julien, sono la titolare della Meetness, è un'agenzia di incontri per single con sede a Vasto in via Giulio Cesare 93. Voglio fare i miei migliori auguri di Buon Natale e Felice Anno Nuovo a tutti i miei iscritti e a tutti i single abruzzesi. Parlo ogni giorno con tante persone donne e uomini single, di ogni età, persone che mi parlano della loro solitudine e del loro desiderio di trovare una persona amata accanto. Soltanto chi vive la solitudine sa quanto può essere devastante, quanto è brutto tornare da, so da sola a casa la sera, passare i weekend da sola, per non parlare delle feste e mi immagino che anche tu conosci bene questo vuoto con silenzio che ti cade addosso quando entri fra le tue quattro mura silenziose però una buona notizia c'è la tua solitudine avrà i giorni contati Posso farti conoscere altre persone single che desiderano una bella relazione seria e durevole, proprio come la vuoi tu. Da parte tua ci vuole un solo piccolo passo. Chiamami al 339 4547 495. Oppure se lo preferisci, scrivermi il tuo numero in un messaggio privato. Ti richiamo volentieri. Questo Natale regalati l'amore. Ti aspetto. Ciao ciao, auguri!